In questa lezione parleremo delle funzioni di alcune loro proprietà. Quindi partiamo chiedendoci che cos'è una funzione. Una funzione che andremo a scrivere f di x si dice definita in D a valori in C. Quindi questi due punti si leggono definita e questa freccia si legge a valori in. Quindi una funzione definita in un insieme D chiamato dominio a valori un insieme C chiamato codominio. Sarebbe una relazione che ad ogni elemento X dell'insieme D che viene chiamato dominio, fa corrispondere uno ed un solo elemento f dell'insieme C chiamato codominio. Quindi quali sono le parole più importanti che vediamo in questa definizione? Relazione ad ogni uno ed uno solo. Questo è importante perché vorremmo vedere la funzione con dei diagrammi di Venn. Ad esempio, qui abbiamo il nostro insieme che è il dominio, qui il nostro insieme che è il codominio. Per essere una funzione, cosa deve succedere? Che ad ogni elemento di D deve far corrispondere uno ad un solo elemento di C. Vediamo alcuni casi, quindi. Ad ogni elemento di D, cioè... Per ogni elemento di D ci deve essere una freccia che finisce su un elemento di C. Ecco, in questo caso vi ho messo quattro frecce che partono da tutti gli elementi di D e finiscono tutte e quattro su un solo elemento di C. È possibile questo caso? Sì, che è possibile, perché ad ogni elemento di D, quindi tutti gli elementi di D, hanno una freccia che parte da loro e per ogni elemento di D è corrisposto uno ed un solo elemento di C quindi niente viene detto su questo elemento tutte queste frecce possono andare su sullo stesso elemento l'importante che cosa? che ogni elemento di D ha una freccia che parte da lui quindi non può esserci un elemento di D lasciato da solo e non può esserci un elemento di D da cui partono due frecce, quindi una freccia che va in, una, in un elemento di C, e un'altra freccia che va in un altro elemento di C. Perché? Perché a questo elemento corrisponderebbero due elementi di C. Invece la richiesta è che venga fatto corrispondere uno ed un solo elemento di C. Ora, perché i matematici utilizza questa espressione uno ed uno solo? Perché quando andiamo a usare le frasi in cui, ad esempio, io ho un fratello, sebbene in italiano questa frase io ho un fratello significa che ne ho soltanto uno in matematica non esclude l'avere più di un fratello perché se ne ho zero fratelli questa frase è falsa perché io ho un fratello non ne posso avere zero se ne ho uno questa frase è vera e se ne ho due io ho un fratello è una frase è vera e quindi non esclude avere più di un fratello e viene aggiunto quest'altro elemento uno solo quindi io ho un fratello ed un solo fratello, vuol dire che non ne posso avere più di uno. Quindi tutti gli elementi superiore a 1 vengono eliminati, lo 0 viene eliminato e ci garantiamo l'unicità. Di solito quindi si fanno gli esempi con i legami di euro-ven, ma eh, noi abbiamo sempre a che fare con funzioni in una variabile sola, quindi nella variabile x e di solito le andiamo a disegnare nel grafico cartesiano quindi è più conveniente vedere cosa succede una funzione in un grafico cartesiano quindi cosa andiamo a fare? facciamo il nostro grafico cartesiano xy praticamente il dominio sarebbero tutte le x appartenenti all'asse x e il codominio tutte le f di x appartenenti all'asse y quindi se io avessi un elemento di x ad esempio 3 con corrispondente elemento 5 noi andiamo a fare normalmente il punto 3,5 andiamo a disegnare questo punto qui, 3,5 che appartiene al grafico della mia funzione però se dovessimo vederlo come un diagramma di Eleuroven cosa dovremmo andare a fare? dal punto 3 che è il dominio parte una freccia che va a finire al mio punto 5 che è il codominio, quindi il punto 3 ha come corrispondente il punto 5 anche se visivamente noi andiamo a vederlo in un altro modo, con il grafico. Ora, cosa deve succedere a una funzione? Una funzione deve essere di un certo tipo, cioè non può capitare una determinata cosa. Non deve succedere che un elemento del dominio ha come corrispondenti due elementi del codominio. In questo caso, una funzione di questo tipo, l'elemento 3 del dominio ha come corrispondente il 5, però come corrispondente anche un altro punto qua sotto potrebbe essere il meno 2 quindi visto con le frecce avremmo il 3 da cui parte una freccia e va al meno 2 nel codominio parte un'altra freccia e va al 5 del codominio come abbiamo visto prima da un elemento del dominio non possono partire due frecce che vanno al codominio quindi in questo caso questa non è una funzione anche se in precedenza abbiamo studiato, ad esempio, le parabole con direttrice parallela all'asse y e queste parabole non sono effettivamente delle funzioni. Come faccio quindi a capire se quello che vado a disegnare è o meno una funzione? Quindi non devo poter fare delle rette perpendicolari all'asse x che intersecano il grafico di questa funzione in due punti, cioè nel caso qui a sinistra se io riesco a fare una retta perpendicolare all'asse x, che interseca il mio grafico in due punti, allora questa qui non sarà una funzione. Vediamo un altro esempio. Se io faccio la mia classica parabola con direttrice parallela all'asse x, io qualsiasi retta faccio perpendicolare all'asse x, incontra la mia funzione solamente in un punto allora sono sicuro che questo che ho appena disegnato è una funzione vediamo un altro esempio la circonferenza di centro l'origine. mi chiedo, posso fare delle rette parallele all'asse y o perpendicolari all'asse x, che dir si voglia che intersecano la mia circonferenza in due punti? ecco, vediamo che praticamente tutte le rette di questo tipo intersecano la mia circonferenza in due punti e quindi la circonferenza non è una funzione vediamo adesso perché si introduce questo termine f di x ora noi siamo abituati a eh, vedere le parentesi quindi con dentro la x e fuori con elementi che vanno a moltiplicare la x però in questo caso, nelle funzioni questa parentesi è più da interpretare come una scatola quindi come se f fosse una scatola che va a contenere al suo interno la x quindi non c'è una moltiplicazione tra f ed x Cosa significa praticamente questo che abbiamo appena detto? Io definisco una funzione f di x con la variabile x, quindi posso utilizzare qualsiasi funzione che ho studiato finora, quindi con tutte le operazioni, e fare un mix di queste cose, ad esempio 3x alla seconda più seno di x. Questo che sono andato a scrivere a destra dovrebbe essere una funzione, quindi... Come faccio a garantire che questa sia una funzione? Dovrei andare a vedere il grafico e andare a intersecare in qualche modo tutte le rette con l'asse delle x e garantire che queste rette non intersecano le mie funzioni. Indubbio. Al di là di questo, in questo preciso passato vogliamo verificare che f di x è un modo per indicare questa scatola, questo contenitore per la variabile x, cioè io posso andare a garantirmi che f di 0, non è una moltiplicazione di f per 0 che farebbe 0 ma è un simbolo per indicare che devo prendere un valore all'interno di questa parentesi devo andare a sostituire al posto della x in precedenza vista quindi cosa devo andare a fare? 3, x devo mettere 0 alla seconda più seno di 0 posso fare i calcoli e vedere quanto fa questo valore 3 per 0 alla seconda fa 0 seno di 0 fa 0 ed f di 0 farà 0. Quindi cosa abbiamo appena trovato? Praticamente questa sarebbe la x di un punto e questa sarebbe la f di x del punto, cioè quello che in precedenza chiamavamo la y del punto. Quindi dentro la parentesi avrò le x dei punti che appartengono al grafico e dopo aver sostituito questo valore al posto della x, avrò le y e quindi potrò trovare i punti del grafico per andare a disegnare il grafico della mia funzione. f di x non significa f per x. Vediamo la prima proprietà, l'iniettività. Ora, le proprietà dal punto di vista matematico sono molto particolari. Perché? Perché devono essere descritte con il simbolismo matematico che utilizziamo un po' liceo, quindi al quinto anno iniziamo a utilizzarlo più frequentemente come faccio a descrivere che è una funzione iniettiva vediamone tanto come simbolismo poi vediamo dal punto di vista grafico che è molto più semplice per ogni x1 x2 appartenente al dominio tale che f di x1 è uguale ad f di x2 segue x1 uguale x2 al di là del simbolismo matematico vediamo intanto di tradurre questi simboli che abbiamo visto più in italiano significa una cosa del genere qualsiasi scelta facciamo di due punti del dominio cerchiamo di scegliere diversi praticamente se li scegliamo diversi e questi due punti hanno lo stesso corrispondente del codominio qualsiasi sforzo facciamo nello scegliere diversi non ci darà frutto perché questi due punti del dominio saranno lo stesso identico. Ecco, forse in italiano è ancora più ingarbugliato, vediamo dal punto di vista grafico. Praticamente, dal punto di vista grafico è più semplice. Ogni retta parallela all'asse x interseca la mia funzione in massimo un punto. Vediamo degli esempi. Vediamo la nostra parabola, che è la funzione x alla seconda e ci chiediamo se questa parabola è iniettiva quindi per definizione noi dobbiamo andare a prendere due punti del dominio diversi tra loro e trovare che il corrispondente di questi due punti è lo stesso anche se questi due punti sono diversi come facciamo? praticamente se questi due punti li prendiamo simmetrici cosa andremo a trovare? che questi due punti ad esempio 3 e meno 3 avranno lo stesso corrispondente cioè lo stesso valore se vado a mettere meno 3 al posto di x ottengo 9 e se vado a mettere 3 al posto di x ottengo 9 quindi avranno corrispondente 9 quindi vediamo che se parto dal punto 3 avrò una freccia che va al mio codominio al 9 se parto dal punto meno 3 avrò una freccia che va sul 9 dal punto di vista grafico abbiamo una retta che interseca la mia funzione in due punti se una retta interseca la mia funzione in due punti mi raccomando retta parallela all'asse x allora la mia funzione non è iniettiva vediamo un altro esempio la funzione x al cubo come vediamo se ci sforziamo e facciamo tutte le rette parallele all'asse x non riusciremo mai a trovare una retta che interseca la mia funzione in più di un punto quindi la mia funzione sarà iniettiva dal punto di vista dei diagrammi di euler Venn, come avevo visto col meno 3 e 3 che hanno lo stesso corrispondente del 9 se io ho il mio insieme del dominio e ho due punti, quindi meno 3 e 3 visti in precedenza e ho il mio codominio col punto 9 non devono esserci due frecce che dal dominio partono e finiscono sullo stesso punto del codominio vediamo adesso la seconda proprietà la surrettività vediamolo in simbolismo matematico ogni y appartenente al codominio della mia funzione deve essere tale che esiste almeno un x appartenente al dominio tale che f di x è uguale y. I migragrammi di Venn praticamente se io ho il dominio a sinistra e il codominio a destra il codominio è formato da un insieme di punti e il dominio è formato da anche due o tre punti io con la solettività devo fare in modo che tutti i punti di c abbiano delle frecce che partono da un punto di D o almeno un punto di D quindi io in barba alla mia inettività posso fare anche che due frecce vanno sullo stesso punto però devo fare in modo che tutti i punti di C abbiano una freccia che vada sopra di loro mi raccomando io non posso fare in modo che da un punto di D partano due frecce quindi in qualche modo dovrò avere lo stesso numero di elementi di C o di più. Dal punto di vista del nostro piano cartesiano, come faccio a dimostrare la mia surrettività? Se faccio partire rette parallele all'asse x da punti del grafico dovrò intersecare ogni punto dell'asse y. Vediamolo praticamente. Vediamo con la funzione x al cubo. Se faccio partire rette, quindi prendo un punto del mio grafico, faccio partire rette parallele all'asse X e vado a intersecare l'asse y, da ogni punto del grafico, come vedo, intersecherò ogni singolo punto dell'asse y, quindi facendo questo lavoro visivo, ottengo tutti i punti dell'asse y verranno presi, la mia funzione quindi è subiettiva. Vediamo un esempio in cui non è subiettiva, ad esempio x alla seconda la mia parabola, prendo dei punti della mia funzione e faccio delle rette parallele all'asse x in maniera tale da raggiungere il mio asse y sia a sinistra che a destra partendo sempre dal grafico quindi cosa stiamo facendo? stiamo ottenendo tutti i punti dell'asse y però che partono praticamente dallo 0 quindi non abbiamo ottenuto tutti i punti al di sotto dello zero dell'asse y, tutta questa parte qui in giallo. E quindi la mia funzione non è surrettiva. Una proprietà importante è questa di surrettività, che anche se abbiamo visto che alcune funzioni non sono surrettive, con una piccola tecnica, una piccola furbizia, possiamo rendere tutte le funzioni surrettive. Basta restringere il codominio. Quindi praticamente se io al posto di disegnare tutto l'asse y lo faccio partire dallo 0, quindi in questo caso il mio codominio lo faccio partire dallo 0, faccio andare più infinito e ridisegno la mia funzione x alla seconda, faccio sempre rette parallele all'asse x che incontrano il mio y e vedrò che tutto il semiasse positivo delle y è preso. Ho ristretto il mio codominio, quindi tutto il mio codominio viene preso e in questo caso la funzione è diventata surrettiva Perché si studiano queste proprietà di iniettività e surrettività? per la terza proprietà, cioè l'invertibilità cioè quando una funzione viene chiamata anche bionivoca, una funzione che è sia iniettiva che surrettiva è invertibile quindi praticamente l'invertibilità, quindi sin da scuola media studiamo l'inverso delle formule e l'invertibilità delle formule deriva da queste due proprietà, iniettività e suriettività. Vediamo ad esempio il grafico della funzione x alla seconda, l'ho vista più volte, quindi la nostra parabola. Ora noi sappiamo che cosa? Che se io faccio passare una retta parallela all'asse x, questa retta incontra la mia funzione in due punti, okay? quindi sappiamo che non è iniettiva io se faccio passare tutte le rette che partono dalla mia funzione e le faccio andare verso l'asse y noto che andando verso l'asse y prendo soltanto il semiasse positivo delle y e non prendo quello negativo quindi non sarà neanche surrettiva se è una iniettiva e non è surrettiva sicuramente non è invertibile però qui qualcuno storce il naso perché x alla seconda sarebbe il quadrato di un numero noi sappiamo fin dalla seconda media che il quadrato di un numero ha una funzione inversa. La funzione inversa di x alla seconda è radice di x. Allora, se studiamo questa surrettività, iniettività, abbiamo visto che x alla seconda non è iniettiva, non è surrettiva, non è invertibile, però ci siamo inventati una radice di x, quindi in qualche modo sarà invertibile. Cosa abbiamo visto? in queste due proprietà, che io posso restringere sempre il codominio quindi intanto restringo il codominio e ragiono soltanto con le y positive in questo caso la mia funzione è surrettiva, diventa improvvisamente surrettiva. Perché io prendo tutte le mie y positive d'altronde so che la proprietà dei quadrati è che sono non negativi un termine per dire che sono maggiore o uguale di 0 quindi elimino l'asse y al di sotto dell'asse x nella parte negativa però rimane sempre di iniettività quindi in questo caso sarà non iniettiva però surrettiva come faccio a inserire questa iniettività? praticamente restringo a sua volta anche il dominio soltanto in quelle x positive quindi cosa faccio? Semiasse positivo dell'y e semiasse positivo delle x. Faccio una mezza parabola e questa mezza parabola, come vediamo, se facciamo delle rette parallele all'asse x, incontro la mia mezza parabola solo in un punto, quindi improvvisamente diventa iniettiva e la suriettività la vediamo perché ogni punto della funzione va su tutti i punti del mio semiasse positivo delle y, quindi sulle t. Cioè cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la nostra funzione inversa, radice di x, imponendo che x alla seconda sia definito nel semiasse positivo dei numeri reali a valore nel semiasse positivo dei numeri reali. Quindi posso definire la mia funzione inversa che è radice di x e radice di x avrà a sua volta delle restrizioni sul dominio e sul codominio. Quindi il dominio di radice di x è per ogni x maggiore o uguale di 0. Il dominio della radice che è la funzione inversa è il codominio della x alla seconda, mentre il codominio della radice sarà il dominio di x alla seconda. Quindi anche radice di x avrà lo stesso dominio r più e lo stesso codominio r più. Quindi per considerare la radice come una funzione dobbiamo considerarla in r più, a valori in r più. Vediamo l'ultima cosa di questa radice che è radice di x, quindi radice di un numero ad esempio 9 sappiamo che fa più o meno 3. In questo caso cioè viene considerato sia il positivo che il negativo. Se io vado a disegnare il grafico della radice praticamente, questa non è neanche una funzione, perché viene fuori questa cosa qui e anche la parte negativa. Se io faccio praticamente la considerazione della radice, sia positiva che negativa, quando vado a fare delle rette parallele all'asse y, interseco una funzione in due punti, quindi non è una funzione. Allora cosa si fa? Avendo ristretto il quadrato di x, sia positivi di x che positivi di y, restringo il valore di radice di 9 soltanto al più 3, e lo chiamo radice aritmetica, non so se vi ricordate questa distinzione. Quindi, aritmetica se è positiva. Quindi la radice viene fuori a metà, viene cancellata la parte negativa, si può sempre restringere quindi il codominio, che noi disegniamo tutto quanto l'asse y, e vediamo che con tutte le rette, parallele all'asse x incontriamo la funzione in un solo punto quindi è iniettiva se faccio partire delle rette da ogni punto del mio grafico verso l'asse y prendo tutto il semiasse positivo e quindi praticamente abbiamo una funzione iniettiva e surrettiva e ci siamo garantiti anche l'invertibilità della radice di x vediamo la quarta proprietà parità e disparità quindi quando è che una funzione si dice pari? quando? Se io inserisco meno x all'interno della mia funzione, il risultato mi darà la stessa cosa di f di x. Quindi dal punto di vista grafico cosa significa? Che la mia funzione è simmetrica rispetto all'asse y. Perché? Vediamo, abbiamo la nostra classica x alla seconda. f di meno x dovrà essere uguale ad f di x. Cioè se io prendo un punto meno 3 e prendo il corrispettivo x che sarebbe 3, quindi col segno invertito, la f di meno x, cioè il corrispettivo di meno 3, in questo caso al quadrato fa 9, dovrà essere uguale alla f di x, in questo caso 3 alla seconda fa 9. Quindi se io prendo tutti i punti negativi hanno il corrispettivo dei punti positivi dell'asse x, cioè se io avrò i punti meno 3 9, avrò anche quelli in cui la x è che metto di segno, 3, 9. Questo mi garantisce anche la simmetria rispetto all'asse y. Quando è che una funzione di dice dispari? Quando f di meno x è uguale a meno f di x. Dal punto di vista del grafico si traduce in simmetria rispetto all'origine, quindi ad esempio la funzione x al cubo, è una funzione simmetrica rispetto all'origine. Se io prendo il punto meno 1 e il punto più 1, quando vado a sostituire al posto di x, in un caso ottengo meno 1, nell'altro caso ottengo 1. Quindi il punto meno 1 ha corrispettivo meno 1, il punto 1 ha corrispettivo 1. Se vediamo f di meno x, cioè, il corrispettivo di meno 1 è l'opposto del corrispettivo dell'opposto di meno 1. Quindi, tutti e due i termini vanno all'opposto, cambiano di segno. Quindi, meno 1 della x diventa 1 e meno 1 della y diventa 1. Analiticamente, cosa andiamo a fare? Se una funzione, ad esempio, f di x uguale x, sostituisco... A x meno x come vediamo in tutte e due le definizioni f di meno x ed f di meno x e vado a vedere cosa succede questo meno x deve essere messo al posto della x della mia funzione quindi cosa otteniamo? meno x ora controllo quello che ho ottenuto rispetto alla mia funzione com'è? meno x è l'opposto della mia funzione se ottengo l'opposto avrò la disparità se ottengo la stessa cosa della mia funzione avrò la parità, in questo caso ho la disparità. Vediamo ad esempio f di x uguale x alla seconda. Vado a sostituire meno x al posto di x nella mia funzione, meno x alla seconda. Faccio qualche calcolo per vedere cosa cambia tra la sostituzione e la funzione di partenza. Meno al quadrato fa più, quindi si può eliminare e viene fuori x alla seconda. Quindi cosa vediamo? Notiamo che f di meno x, meno fuori x alla seconda, che è identico alla mia f di x. Se c'è uguaglianza, allora la mia funzione sarà pari. Quindi cosa iniziamo a notare? Che se la funzione è un polinomio con esponenti dispari, probabilmente, anzi quasi sicuramente, è una funzione è dispari. Se una funzione è un polinomio con esponenti pari, allora è pari. Una funzione potrebbe non essere né pari né dispari. Ad esempio f di x uguale x meno 2 cosa faccio? vado a sostituire meno x al posto di x quindi qui e viene fuori meno x meno 2 adesso meno x meno 2 non è identico a x meno 2 quindi non è pari ma non è neanche quindi è diverso da meno x meno 2 quindi è diverso dall'opposto della funzione perché l'opposto della funzione è uguale a meno x più 2 quindi non ci, sono, non ci sono tecniche per trasformare questo meno x meno 2 in meno x più 2 quindi questa funzione non è né pari né dispari vediamo un altro esempio f di x uguale a x alla quarta più 2x alla seconda andiamo a sostituire meno x al posto di x quindi calcoliamo f di meno x meno x va messo sia qui meno x alla quarta sia qui meno x alla seconda facciamo qualche calcolo i segni elevati a potenze pari diventano positivi quindi si possono eliminare quindi nel primo caso abbiamo x alla quarta nel secondo più 2x alla seconda notiamo che x alla quarta più 2x alla seconda è esattamente identica alla mia funzione di partenza allora la mia funzione sarà pari quindi in generale se ho polinomi in cui le somme di tutti i monomi sono formate da singoli monomi pari avremo la parità se i singoli monomi sono dispari, avremo la disparità. Se ho un mix di monomi pari e dispari, come nel caso in precedenza, ad esempio f di x uguale x meno 2, meno 2 è un monomio pari, perché è come se fosse di grado 0. Mentre x è un monomio dispari perché è di grado 1. Questa funzione non è né pari né dispari. Vediamo adesso le ultime proprietà che sono la crescenza e la decrescenza di una funzione. Quando è che una funzione si dice crescente? Anche qui il simbolismo è da ricordare. Praticamente per ogni x1 x2 appartenenti al dominio tali che x1 sta a sinistra di x2 segue f di x1 sta sotto f di x2. Praticamente ve l'ho già letto in italiano per cercare di tradurre quello che, me, che ho scritto in termini, in singoli matematici quando vado a destra, che è la prima parte la funzione sale cioè va verso l'alto diamo un esempio se ho una retta o una qualsiasi funzione di questo tipo cosa notiamo? quando andiamo verso destra la nostra funzione va verso l'alto ok? la punizione della definizione è come si va a verificare. Io prendo due punti, x1 che sta a sinistra di x2, li scelgo a caso, comunque li scelgo, x1 devo, devo scegliere a sinistra di x2. Cosa da eseguire? Che la funzione calcolata in x1, in questo caso f di x1 lo troviamo sotto l'asse delle x, qui sta sotto f di x2, cioè la funzione calcolata in x2 in questo caso vediamo che la funzione calcolata di x2 sta sopra l'asse delle x quindi f di x1 sta sotto f di x2 se noi praticamente andiamo a ribaltare il foglio notiamo che cosa? che se x1 sta a sinistra di x2 rigiriamo gli assi quindi noteremo questa cosa qua rigirando questo y e questo x cosa abbiamo? che la, la mia funzione facendo questa cosa qui f di x1 lo troviamo a sinistra di f di x2. Quindi se prendiamo due punti del dominio, uno a sinistra dell'altro, i corrispettivi punti del codominio staranno anche loro uno a sinistra dell'altro. Si mantiene questa diseguaglianza. Vediamo adesso la decrescenza. Per ogni x1, x2 appartenenti al dominio, tale che x1 sta a sinistra di x2, Stavolta la funzione calcolata in x1 è più in alto della funzione calcolata in x2. Che significa? Quando vado a destra la funzione va verso il basso. Vediamo un esempio. Vediamo questa funzione, quindi in questo caso quando vado a destra la mia funzione tende ad andare verso il basso. Prendiamo due punti x1 a sinistra di x2, che scegliamo noi a caso, però con questa proprietà uno a destra dell'altro, vediamo i corrispettivi valori f di x1 lo troviamo qua sopra quindi qui su ed f di x2 lo troviamo qua sotto se ribaltiamo il nostro foglio quindi con gli assi xy e facciamo finta che l'asse y sia il nostro asse x quindi che va a destra il nostro asse x lo vedremo andare verso il basso cosa vediamo nella nostra funzione? che fa questa cosa qui? Quindi il corrispettivo f di x1 è qui, e il corrispettivo f di x2 è più o meno qui sotto. Quindi cosa è successo? x1 sta a sinistra di x2, ma quando ribalto e controllo se y, f di x2 sta a sinistra di f di x1. Quindi lo stare a sinistra si è ribaltato ed è successo che la funzione stavolta sta a destra. Quindi nel codominio si ribaltano praticamente i segni della disequazione. Questo è molto importante poi in futuro, quando andremo a studiare le disequazioni in generale. Quindi due proprietà molto importanti.